Io sono Esmeralda, è la mia patria al mondo. Io sono Luca, corpo da uomo e animo sensibile e profondo. Io sono Mary, esile e dolce al mio sguardo, ma dentro ho un carattere che i uomini se lo scordano. Io sono Johnny, ma tutti mi chiamano il matto. Rido se devo piangere e piango se devo ridere. A volte non mi capisco, a volte non li capisco. Dicono di avere ragione, ma io resisto, anzi, io esisto. Io sono Emanuele. E tutti mi prendono in giro quando parlo. Il mio deletto è quello veneto perché qui sono nato. Ho anche la pelle scura e me ne vanto. Io sono Giona e sulle mie vesti un tempo cucirono una stella. E da allora, quando la mattina apro gli occhi, una lacrima scende sempre sul mio volto per andare a annaffiare un cuore ormai spento. Io sono fortu e ho sempre la testa sulle nuvole. Forse troppo o forse troppo poco. Per molti, forse troppi o forse troppo pochi, sono un diverso. Perché i piedi per terra preferisco volare con lo sguardo, perché quel filo spinato non è ancora del tutto tagliato.